Ciao ragazzi, di nuovo insieme allora oggi non è una lezione ma vado a rispondere a alcune critiche che ho ricevuto, fa parte del mestiere eh, su, sui libri eh, su, anzi sulle raccolte di trascrizioni quindi quella di Giacomo quella di The ehm, Queen quella di Flea e in, in Italia per pe, pe, pe, pe gli amanti Depu, Poo quella di Red Canziano io ho fatto quattro raccolte di trascrizioni in questi anni che ho messo Ehm, diciamo in eh, eh, che, che diffondo sempre per, per uso didattico ehm, con in cambio una una piccola donazione anche perché sono stati lavori che non vi dico i mesi che mi hanno portato via giorno e notte eh, chi, chi avevo accanto tempo fa potrebbe confermare eh, Ora vi faccio vedere perché mi, mi è stato detto che eh, sono fregature, che sono un, eh, un ladro, diciamo, un, eh, un, come si dice, un, un truffatore, un truffatore mi è stato dato. Eh, allora vi faccio vedere qual è semplicemente il, la procedura a fare per una delle quattro raccolte, cioè la, è la stessa identica per tutte, eh, in inglese, in spagnolo, in francese, in italiano. Allora, giro lo schermo e vedere, faccio finta di essere un cliente. Allora, eccomi qui. Semplicemente vado sul mio sito, quindi www.igorsardi.com qui ce l'ho tra preferiti. Si apre questa meravigliosa schermata. Qui è in italiano. Potete, per chi è inglese, francese, cioè tutte le lingue principali, e mettiamo inglese. e Si trasforma magicamente in inglese. Vado nella sezione apposita quindi mettiamo conto voglio voglio fare ad donazione per le trascrizioni giaco ci clicco vedete se invece avessi voluto quella di john dico è identica il solito procedimento diamo giaco eh, come qui è tutto scritto tutto alla luce del sole senza fregature di niente qui ci sono le recensioni in fondo quindi potete leggervele l'anteprima la, questo è il link per la versione in italiano. questo è il link per gli altri due libri che ho fatto su Giacomo e questo è il modulo principale per la donazione ci sono anche altri metodi per chi si fida chi non è eh, come altri quindi direttamente eh, con paypal alle mail bla bla o trasferimento insomma bonifico sull'ivan ma il modulo principale è questo, come ho anche ehm, sottolineato, vedete qui mi dà un importo di 20 euro prestabilito, eh, che si può ovviamente modificare. Allora se io invece di 20 voglio donare 5, qui inserisco la mia mail, facciamo così, e metto 5 euro, vedete, euro 5, donate. Dona, serve. mi si apre questo i miei dettagli nome cognome eh, il paese il numero di telefono mi sembra non sia nemmeno obbligatorio no infatti continua qui vado a scegliere eh, la carta di credito o Paypal per mettere i miei dati Miei, so, tutti i dati che vengono richiesti Normalmente per un pagamento Vado Pay now Paga ora Thank you Quindi ho fatto la donazione di 5 euro Got it serve Tipo vai andiamo pigio. E mi parte vedete qui Il download in automatico 992 mega Ora, io l'avevo già scaricato prima. Vedete la stessa sigla? Questo lo annullo, se no faccio due volte. Vado ad aprire mostra and find. Questo è Mac. Comunque, nel ne, ne download, e troverete questo che è il file zip. Lo vado ad aprire. Fate un giga e quattro addirittura. Col doppio clic e mi si apre. con 70 trascrizioni. In sei versioni. Quali sono le sei versioni? Eh, inglese senza tab e con tab, spagnolo e italiano senza tab e con tab. Vado ad aprire per farvi vedere, non ci sono fregature. Si apre il mio libretto con tutti gli spartiti, questa versione senza tab. Altrimenti, con la tab. A cartella audio con tutti gli esempi eh, veloci lenti eccetera di tutti i brani quindi come avete visto io non frego nessuno non, eh, non ci sono trucchetti eh, non mi permettere mai non sono nemmeno un tipo che riuscirebbe a fare cose del genere il procedimento è identico anche per, per gli altri libri quindi ora ho cliccato su flea No, mi va internet, eccolo, quindi vedete sempre il solito modulo o gli altri eh, procedimenti possibili ora rimetto in italiano per far vedere anche ho cliccato in italiano quindi nella, in questa parte del, del sito c'è cioè tutti i libri in italiano Sono su Flee vedete stesso discorso di prima l'importo di venti iniziale è modificabile e questo è quanto Riceverete poi oltre al download che parte in automatico una mail, thanks for donation. E qui tutto il discorso in inglese perché l'ho fatto dal, dal, dal modulo in inglese. Altrimenti viene tutto in italiano con gli sconti, gli altri libri, eccetera. con eccetera. un altro link: se mai doveste, doveste perdere quello che parte in automatico, lo rifugiate da qui, nelle vostre email. Quindi detto tutto, aspetta torno io, eccomi, torno io, quindi questa non è un, una critica, è eh? la risposta alle critiche, quindi penso averne il diritto, non ho mai fregato nessuno in vita mia, figuriamoci eh, dei, dei ragazzi, dei colleghi, degli amici che vogliono prendere dei de, de libri che, che ho fatto quindi ragazzi spero di essere stato chiaro una volta per tutte testimonianze eh, testimonianze ce ne sono abbastanza visto che fortunatamente queste raccolte sono andate benissimo tant'è che personaggi del calibro di Alfonso Johnson se lo sono preso eh, lui prese quello di Queen addirittura eh, spero di non avere più bisogno di difendermi da questi attacchi eh, senza prove senza motivo eh, vi saluto, vi ringrazio ci vediamo al prossimo video